E ciao a tutte scusate per il disordine ma adesso ci mettiamo un po più in ordine faccio un po di spazio allora ragazzi oggi vi voglio parlare di detersivi che ho ecco tutti questi detersivi qua e da un po' di tempo che mi vedete che uh, sto pulendo la casa con meno detersivi, ma non per quello non ho ancora dei detersivi in casa. <ride> Prima di tutto incominciamo e incominciamo con i detersivi, tipo questo, questo qua, tipo questo. Allora Facciamo così ragazze. Facciamo una cosa per alla volta, che così vi spiego. Allora, a me è rimasto ancora ehm, la trialina qua a bio. Eh, la trialina vio per cosa uso? Eh, la trialina vio la uso per smacchiare le cose di colla, quando rimane un po' di colla. Eh, anche un chewing gum che si attacca da qualche parte, ecco. E lo potete utilizzare a rio, ecco, mm. pulisce, pulisce tutto, tutta la colla. Questo qua è pulitore per i tappeti che viene anche questo. <coughs> Ho delle pastiglie in candeggina, che ce l'ho tipo questo. C'è anche un altro, anche qua. Sempre le pastiglie di candeggina, anche queste, che le metto dentro vado un'altra cosa di calde Gina, che c'è tipo qua, che un altro boccetto, lo finirò anche quello E questo lo metto già via perché faccio questo video qua? per farvelo capire cosa finiremo quest'anno c'è rimasto un boccino anche di questo e smacchiatore ogni tanto lo spruzzo giusto per finirlo e, um, ho qualche detersivo ancora giù in garage ragazzi che è vanish secondo me forse qualche detersivo anche um, per lavatrice ecco allora questo questo eliminiamo questo praticamente um, per lucidare i metalli Ecco ogni tanto uso anche questo, giusto per finirlo, anche se posso anche non comprare. Allora tutte queste cose qua che adesso vi metto da altra parte, ho intenzione di non comprare più, ok? <ride> ecco, e anche questi li mettiamo via, di là. Allora un'altra cosa, ce ancora là, anche la candeggina delicata, anche questo lo mettiamo di là. L'altra cosa, ho anche un'anchina, anche quella, la mettiamo in là. E questo, bagno disinfettante anche se mi piace, però anche questo lo mettiamo sempre di là. Allora, ah, vetri le ragazze, ce l'ho anche questo qua, per i vetri, che era nascosto in fondo in bagno non mi ricordavo neanche di averlo tra l'altro <ride> brava e anche questo che non mi piace neanche un po' finiremo anche questi questi qua li finiremo a usare così per forzare anche, anche mh, nella box doccia sapete e questo qua per il vetro andrà benissimo L'unica cosa che mi piace di tutti questi spruzzini qua, ormai sapete, eh, che mi seguite da tempo, è l'Alex che pulisce benissimo, ma anche questi li mettiamo di là. Allora, l'altra cosa, visto che è venuta in mezzo adesso, è la cera che avevo comprato l'ultima volta, perché eh, ho anche questo pezzo qua di cera un pochettino, che ce l'avevo anche trasparente ne ho un altro boccetto di cera però questo possiamo lasciarlo qua questo eh, lo finiamo in frattempo questo non mi piace ecco, ho pagato poco però come cera non mi piace perché non, secondo me non fa niente ecco <ride> allora un'altra cosa che mi è rimasta ora no questo lo lasciamo qua questo anche questo lo lasciamo qua anche questo volendo possiamo lasciarlo qua allora ammorbidente ammorbidente ehm, sapete già chi mi segue da tanto tempo che ammorbidente non lo uso questa qua la... questo boccetto qua è a metà è un altro boccetto giù in anche di ammorbidente che lo userò per ehm, eh, lo userò come antistatico per, eh, <coughs> per i mobili ecco lo, us lo usiamo per spolverare ecco questa cosa qua dopo ah, un'altra cosa anche questo eh, questo detersivo qua invece va bene per, quasi per tutto però ho intenzione di non comprare neanche questo l'altra cosa che ho anche questo questo eh, detersivo per i pavimenti, ecco, giungerà altre due o tre boccette di detersivo per i pavimenti che quest'anno finiremo, spero che finiremo anche quelle e spero di non comprare più queste qua. E poi direi ragazze che ah no, c'è rimasto ancora questa cosa qua. Questa qua eh, massima efficacia su ruggine che ha.. È non so per quale motivo l'ho comprato, però questo non l'ho comprato perché non fa niente ecco però da qualche parte lo finiremo ecco, almeno spero. e bene sì. Allora ragazzi, qua sul tavolo ci sono rimaste poche cose. Ci sono rimasto la perlana per lavare e vestiti in lana, c'è rimasto detersivo che ho fatto io in casa, che ci è rimasto ancora metà. Allora queste cose qua, allora perché ho fatto questa distinzione qua? Perché ho intenzione, eh no, è rimasta un'altra cosa ragazzi, scusate, l'alcol. Anche l'alcol eh, credo di non comprarlo più. <ride> Lo mettiamo di là. cosa ci rimane da noi sul tavolo ci rimane stavo dicendo ci rimane queste due cose qua allora questo eh, intanto ho questo boccetto qua forse ne ho un altro due eh, questo può darsi che lo comprerò ancora non lo so detersivo detersivo intanto proviamo a fare un'altra qualche altra ricetta per detersivo e finché non arriveremo a um, una ricetta giusta per fare il detersivo a casa ok è un'altra cosa che credo di non arrivarci però non si so sa mai nella vita eh, per il momento comprerò ancora um, eh, questo detersivo qua per il vostro video ecco. e direi direi che qua e qua è ancora lì ok però sono sicura che lo comprerò bene ragazzi siamo arrivati dunque mi è rimasto l'aceto che finirò anche l'aceto però non so se l'aceto ci servirà ehm, per fare detersivi ma può darsi no perché l'aceto posso sostituire con acido citrico quasi quasi lo rimettiamo da quella parte lì Ed eccoci qua, ragazzi. Ho fatto questi distinzioni qua come avevo detto, perché ho intenzione di fare con queste cose qua, in casa, ecco cosa ci rimane. Allora, qua è la stessa cosa, qua acido citrico, acido citrico. Che avevo fatto anche un detersivo. Per detersivo, ecco. Detersivo per i piatti, può darsi che comprerò ancora detersivo per i piatti perché detersivo per i piatti possiamo comprare anche quello ecologico ecco. però detersivo per i piatti lo comprerò perché è più comodo più che altro, solo per, perché sono un po' Anni ancora più di tanto ecco allora detersivo per i piatti li comprerò ancora ok? detersivo per i piatti per fare questa cosa qua detersivo per i piatti poi alla fine lo possiamo utilizzare dappertutto, ecco, sapete, sapete anche voi, ecco. E niente, eh, acido citrico lo uso dappertutto, lo sapete anche questo, cosa qua, eh, se qualcuno si è perso il video di acido citrico lo trovate lì sotto. Detersivo, allora, questo, questi saranno i nostri ingredienti principali, direi questi sono i nostri ingredienti principali che ah, ragazze ehm, che adesso vi spiegherò tutt'altra cosa ah, e c'era eh, c'era il plastica così non si vende più si vende adesso mm, nei boccetti di vetro eh, e allora la cera le comprerò ancora ecco questo sì sicuramente l'altra cosa che comprerò comprerò anche olio questo qua per mobili e perché quando pulisco ogni tanto i mobili e, mh, quando voglio rinnovare un po il mio legno ci do con ecco, questo olio pronto qua e mi piace mo molto eh, si chiama pronto olio restauratore e, e mi va bene ecco. questa cosa qua la comprerò ancora però per il resto, ragazze, ehm, andiamo avanti con queste cose qua. Ah, ce l'ho anche mm, la cenere. La cenere mi servirà solo in inverno. questo qua è la cenere tra l'altro dell'anno dell scorso. E, e niente, la cenere mi serve, la uso solo per, per pulire il vetro della stufa volendo possiamo usare anche per altre cose del genere eh, però trovo che um, per i nostri domandini può darsi che um, è un po' pesante ecco più che altro solo per quello il resto ragazzi ci rimane ecco qualcuno mi ha chiesto che, um, che sapone di Marsiglia ho usato un altro giorno ho usato questa qua che costava meno ecco, e siamo arrivati dunque ecco Spero nel 2024 arrivare solo queste, queste cose qua, comprare solo esclusivamente queste cose qua, queste che vedete sul tavolo. C'è rimasto detersivo per i piatti, detersivo per la vastuiglia, detersivo per lana, olio pronto, la, ce, eh, la cera e queste cose qua. Sapone di Marsiglia sicuramente, sapone di Marsiglia comprerò sicuramente, sapone alga, che ci servirà per tantissime ricette e poi qua ah, acido citrico ragazzi sicuramente acido citrico anche quello lo comprerò sempre e poi ci rimane queste tre cose qua ecco eh, forse eh, vi devo dire di queste tre cose qua allora primo è eh, carbonato di sodio questo qua questo è per carbonato di sodio e questo è bicarbonato di sodio. Ecco, tantissime volte. Adesso vi spiego meglio queste, queste tre sostanze qua. Aspettate che scrivo anche una cosa che così vi rendo una cosa un po' più facile. Ok? Ed eccomi qua. Forse sarà una cosa un po' più chiara allora tante volte uno mi, mi dice ma hai messo bicarbonato hai messo carbonato no eh, allora intanto questo è bicarbonato vedete io ho distinto così così vedete cosa c'è allora questo è bicarbonato questo è carbonato di sodio che sarebbe sodio e okay. e questo è per carbonato di sodio solo che non ho nessuna scatola di farvelo vedere però per carbonato di sodio ok e Prima di tutto, forse è meglio che parliamo di questo eh, per carbonato di sodio. Ecco, vi ho fatto, vi ho scritto. Scusate per la mia scri scrittura, eh, che non scrivo molto bene. però. Ehm, eh, come vedete, ho, vi ho fatto tre formulazioni. Eh, eh, allora, mm, hanno tre formulazioni diverse, una è diversa da quell'altra. Eh, non sono uguali ecco eh, prima di tutto eh, il percarbonato di sodio il sodio perossido di sodio per di idrogeno ok per di idrogeno è quello che sbianca ecco perché ehm, il percarbonato di sodio lo usiamo per sbiancare per sbiancare i nostri capi e lo mettiamo in lavatrice per sbiancare i nostri i nostri vestiti, ecco, e per sbiancare, anche per smacchiare, ecco, anche per smacchiare le eh, eh, macchie di, di vino, di, di caffè e di pomodoro, ecco, che ogni tanto non va via, però, usando eh, per carbonato usando percarbonato di sodio lo possiamo sbiancare quelle macchie lì, ok. E ecco è anche un'altra volta l'ho usato per carbonato di sodio anche per sbiancare le mie piastrelle ok è stato per carbonato di sodio Ecco, così questo lo possiamo già mh, mettere, mettere qua da parte sono tutte cose che io ho intenzione di ricomprare ok allora ho intenzione anche di comprare eh, soda, soda e carbonato di sodio perché ho intenzione di comprare ho intenzione di fare anche qualche detersivo per, con, il, ehm, eh, con il carbonato di sodio ok come vedete lo, cioè, tra i due quella è la differenza ehm, nella tabella periodica idrogeno è quello più leggero di tutti quanti nella chimica ok cioè, mm, Ecco perché noi il bicarbonato lo usiamo anche in cucina, lo possiamo usare anche come, eh, come lievito, ecco, lo possiamo aggiungere anche come il pomodoro, come dite voi, no? uno usa anche il pomodoro. Ecco. E, um, e per non tirare via acidità, ecco, quello sì. Poi ci sarebbe un'altra cosa a proposito di pomodoro, ragazze, un'altra volta vi ho chiesto che pomodoro, mi consigliate perché sto finendo quello in casa e tanti pomodori quelli in, in vendita, il pomodoro è molto acido, ecco so che si può, io di solito lo usavo bicarbonato per tirare via l'acidità, qualcuno mi ha scritto anche per lo zucchero, ma questa è un'altra storia, ok? Eh, però già che c'ero eh, vi ho detto anche questa cosa qua e eh, eh, niente ragazzi eh, anche queste due cose qua eh, li, li comprerò sicuramente eh, eh, Come vi ho già detto perché qualcuno ha cioè, capito anche no perché hm, Dice ma come mai questa qua pulisce con una cosa o con l'altra faccio le mie prove ragazze io vorrei arrivare a non comprare tutti quei detersivi lì che le ho messi lì, ma comprare solo queste cose qua, ok? Solo esclusivamente queste cose qua. Ecco, detersivo per i piatti anche e questo qua. Questo. Questa cosa qua. E basta. vorrei comprare solo queste cose qua <ride> spero di arrivarci a fare questa cosa qua eh, pian pianino e eh, giustamente le cose che ce l'ho lì, li finirò eh, li consumiamo ecco che così la prossima volta sappiamo che non li dobbiamo ricomprare e ecco. eh, giustamente uno mi può dire ma perché eh, sei arrivata a questo? io sono arrivata a questo perché ho intenzione di migliorarmi di migliorarmi e non avere la casa piena di spruzzini, e perché mh, mh, mi, dà, mi dà da fare, ecco, sono sincera, mi, mi dà fastidio, e, mh, avere di, mh, il bagno pieno di spruzzini, qua in cucina la stessa cosa, e vorrei arrivare a avere due o tre cose e basta, non avere tutti questi spruzzini che non, che non mi servono a niente, ecco. Come qualcuno giustamente mi ha detto, ma cosa stai lì a fare delle, delle cose, ma non fai prima andare a comprare? Sì, il problema è quello che non voglio andare a comprare, non voglio più andare a comprare con tutte quelle cose lì che non mi servono a nulla. Ecco, se posso, posso migliorarmi me stessa, migliorare la mia vita, perché no? No? Ecco, tutto qua, ragazzi. Oggi tantissime chiacchiere e spero che vi ho fatto un po' di compagnia. E niente, eh, ci vediamo la prossima volta.